George Soros, rivelata la rete dello Stratega Globale Chi è George Soros e quali sono i suoi obiettivi? Come influenza la politica, i media e l'istruzione a livello mondiale? Questa trasmissione rivela attraverso quali agenzie ha accesso agli stati nazionali. Inoltre vengono segnalati suggerimenti per effettuare autonomamente tali ricerche per ogni paese. Karl Nehammer, ist seit 2021. Karl Nehammer è cancelliere federale austriaco dal dicembre 2021. La ha ricevuto da telespettatori una foto che lo ritrae mentre incontra Alexander Soros nel marzo 2022. Alexander agisce per conto del padre George Soros e della sua Open Society Foundation. Chi sono le Open Society Foundation? L'OSF è un'associazione di fondazioni e organizzazioni non governative fondata nel 1979 da George Soros. Soros è uno dei grandi strateghi globali con l'obiettivo di stabilire un nuovo ordine mondiale per l'assoggettamento dei popoli. L'OSF viene utilizzata da Soros come strumento per finanziare attività politiche volte all'attuazione di questo nuovo ordine mondiale. Ovunque Soros appaia, destabilizzazione, caos, guerra o cambiamenti politici per il popolo, in linea con i suoi interessi, ne sono la conseguenza. La sua firma è visibile sia nel colpo di Stato di Euromaidan del 2013 al 2014 in Ucraina, sia nel movimento dei profughi dal 2015. Ma ci sono anche delle concrete prove del fatto che Soros si è coinvolto in tutte le rivoluzioni colorate, o meglio, rovesciamenti di governo degli ultimi 15 anni. Dalla Georgia al Venezuela fino alla primavera araba, l'OSF è attiva in 120 paesi del mondo. Il figlio di Soros, Alexander, ne è il vicepresidente. Alla fine del 2015 la magistratura russa ha dichiarato due organizzazioni non governative di Soros come indesiderate poiché mettono a repentaglio l'ordine costituzionale della Russia e la sicurezza dello Stato. In Ungheria Soros è considerato un nemico dello Stato per le stesse ragioni. Anche in Israele George Soros è indesiderato. Benjamin Netanyahu considera Soros un pericolo per il Paese per le sue ambizioni di destabilizzazione antinazionale. Mentre in questi Paesi George Soros è considerato un pericoloso nemico dello Stato, il cancelliere austriaco gli apre le porte stendendogli il tappeto rosso. Prima del suddetto incontro in Austria c'erano già stati diversi appuntamenti con i capi di Stato austriaci. In queste occasioni Soros ovviamente ha cercato di esercitare un'influenza sull'Austria. Poiché Soros è attivo in tutto il mondo e in molti casi invisibile alla popolazione, il suo modo di esercitare influenza può essere utilizzato come modello per qualsiasi altro paese. Cari spettatori, vediamo ora alcuni esempi di come Soros tira le fila. Primo, influenza sulla politica di vertice, politica dell'Austria. Incontrare George Soros o suo figlio Alexander per discutere della situazione politica dell'Austria è da tempo una prassi comune tra i cancellieri austriaci. Nel 2018 Sebastian Kurz riceve George Soros in cancelleria e successivamente lo incontra alla conferenza sulla sicurezza a Monaco. Nel novembre 2021, pochi giorni dopo il suo insediamento come cancelliere a breve termine, Alexander Schallenberg incontra Alexander Soros nella cancelleria. Nel corso di questo incontro, anche l'ex cancelliere Kurz riceve la visita di Alexander Soros e successivamente scrive su Twitter che è stato fantastico riallacciare i rapporti con il suo amico di lunga data. Anche il suo predecessore Christian Kern aveva incontrato George Soros. In una conferenza stampa Kern aveva dichiarato di avere personalmente un rapporto stretto con il signor Soros e di averlo incontrato diverse volte. Anche il presidente federale austriaco Van der Bellen riceve George Soros al Hofburg nel 2017 e nel suo ufficio nel 2019 e il figlio Alexander in Tirolo nel 2021. Politica delle UE. È evidente che Soros sta cercando di influenzare i politici di tutta l'UE. Ciò è dimostrato da un documento pubblicato nel 2016 sulla piattaforma di divulgazione di Silix. Il documento elenca 226 eurodeputati con nomi e profili descritti dalla Open Society Foundations di Soros come alleati affidabili nel Parlamento europeo. È ben presumibile che tale elenco non sia stato redatto solo nel 2016. Questo documento lo trovate anche nel riquadro blu sotto il video della trasmissione. Soros incontra regolarmente anche i leader dell'UE. Nel 2019 il quotidiano ungherese Majari Dök ha rivelato nel dettaglio i continui e intensi contatti tra George Soros e i membri della Commissione UE. Una simile influenza è stata ora messa allo scoperto dall'avvocato francese Grégoire Piper anche a riguardo della Corte europea dei diritti dell'uomo. Solo negli anni dal 2004 al 2012 George Soros e Bill Gates le hanno donato un totale di 2 milioni di euro. Non si sa quanti soldi Soros e Gates abbiano versato alla Corte europea dei diritti dell'uomo dopo questa scoperta, dato che nel 2015 il Consiglio d'Europa ha istituito un proprio fondo di donazioni. Di conseguenza, tali fondi non figurano più nei suoi rendiconti finanziari. Politica dell'Italia in Italia, il campo d'azione principale dell'impegno delle Open Society Foundations rimane l'immigrazione, tramite ONLUS e ONG impegnate sul fronte dell'immigrazione e delle politiche di accoglienza, come per esempio l'ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, un'associazione di promozione sociale, nata da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, nel tempo ha contribuito con i suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. Promuove il dibattito politico parlamentare e porta avanti l'operato dei pubblici poteri a favore della tutela dei diritti nei confronti degli stranieri. Non per ultimo le Open Society Foundations hanno anche donato molti soldi al partito radicali italiani per promuovere un'ampia riforma delle leggi italiane sull'immigrazione attraverso iniziative che puntino a fornire aiuto agli immigrati e avanzare il loro benessere sociale. Secondo, influenza attraverso i media. I media svolgono un ruolo centrale nella rete di Soros. Sono loro che possono influenzare maggiormente le masse e allo stesso tempo tacere sulle attività nascoste dai potenti. Ecco perché George Soros ha costruito un gigantesco impero mediatico. Tra l'altro è il principale finanziatore del project Syndicate e lì vi compare come scrittore. Si tratta di un'associazione di 430 giornali e riviste di 150 paesi con una tiratura complessiva di circa 70 milioni di coppie. Oltre al quotidiano britannico The Guardian, quello francese Le Monde, e l'italiano Il Corriere della Sera, anche gli austriaci sono lì registrati come partner ufficiali. Questo è anche il motivo per cui The Standard, ad esempio, pubblica articoli scritti da Soros. Sorprende il fatto che nei mass media tradizionali non si trovino articoli di cronaca sull'incontro di Soros con il cancelliere austriaco. Di fatto, quando la stampa tradizionale scrive articoli su Soros, questa prende sempre le sue difese. E così come il suo alleato Bill Gates, anche lui viene sempre definito filantropo e benfattore. Nel link nel riquadro blu, sotto il video della trasmissione, potete trovare quali media in tutto il mondo appartengono alla rete di Soros. Terzo, Influenza attraverso l'istruzione e i think tanks per formare le future persone chiave, già nel corso della loro formazione, Soros fonda nel 1991 un'università privata a Budapest e una a Praga. A metà degli anni 90, tuttavia, il governo della Repubblica Ceca blocca le attività dell'università Soros e la fa chiudere. Sia l'allora primo ministro ceco Václav Klaus che l'attuale presidente Milos Zeman argomentavano il loro rifiuto di questa università a causa delle incontrollabili interferenze esterne sulla scienza ceca. Anche il primo ministro ungherese Viktor Orban nel 2017 aveva cercato di espellere l'università dal paese modificando la legge sull'istruzione. L'allora cancelliere austriaco Christian Kern aveva esercitato forti pressioni affinché l'Università Soros fosse trasferita in Austria. Dal 2019 è Vienna la nuova sede dell'Università Soros, chiamata Central European University Vienna, dove gli studenti vengono istruiti secondo la scuola di pensiero di Soros. Il sito web dell'Università ha creato una rete mondiale di circa 400 università e istituzioni. Partner. Tra questi, ad esempio, l'Università di Mannheim, il Politecnico di Zurigo, la Franklin University Switzerland in Lugano, l'Università Bocconi di Milano e la Sapienza di Roma. Una panoramica della rete mondiale dell'Università Soros la trovate nel riquadro blu sotto il video della trasmissione. Le fabbriche di pensiero, detto think tank, sono istituzioni strategiche per influenzare la politica a livello nazionale o globale. Uno dei think tank più potenti è il Council on Foreign Relations. George Soros non è solo un membro di questo think tank elitario, è anche uno dei fondatori del rama europeo chiamato European Council on Foreign Relations e da allora ne è il principale finanziatore. Tra i membri dell'ICFR figurano anche degli italiani, come ad esempio Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, Vincenzo Mendola, sottosegretario di Stato per gli affari europei, Emma Bonino, membro del Senato, e Piero Fasino, presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Un elenco dettagliato dai membri di ogni paese europeo lo trovate al link nel riquadro blu. Ogni paese europeo sie im angeführten link unterhalb der Sendung. Anche in Italia esistono think tank in parte finanziati da Soros e che quindi probabilmente agiscono nei suoi interessi. Un esempio ne è lo Jai, l'Istituto Affari Internazionali che promuove la conoscenza della politica internazionale e contribuisce all'avanzamento dell'integrazione europea e della cooperazione multilaterale è inserita in un'ampia rete di istituti di ricerca e think tank specializzati nelle relazioni internazionali. Interagisce e collabora con il governo, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni europee e internazionali, le università, i maggiori attori economici nazionali, i media e i più accreditati think tank internazionali. In sintesi, lo si potrebbe definire un ente con ruolo chiave strategico di ampio spettro nazionale ed internazionale. Cari telespettatori, come mostrato in questo programma, anche se solo parzialmente, Soros esercita un'enorme influenza su persone chiave e con potere decisionale. Tuttavia, la sua influenza e le sue vere intenzioni sono rimaste a lungo nascoste al pubblico e lo sono tuttora investigativer Journalist, non appena un giornalista investigativo scopre i retroscena le connessioni o un politico mette in guardia da Soros e i suoi piani, questi vengono subito stigmatizzati come antisemita. Anche chiunque riveli i veri retroscena e le attività dai loro strumenti come il World Economic Forum, la Bill and Melinda Gates Foundation, la Rockefeller Foundation, il Great Reset o gli incontri Bilderberger vengono immancati mancabilmente colpiti dalle accuse di antisemitismo. Conclusione, l'influenza di George Soros e delle sue Open Society Foundations sono da considerarsi parte di un piano mirato, il cui obiettivo finale tuttavia è il dominio dittatoriale del mondo. Mentre gli strateghi globali del nuovo ordine mondiale devono essere classificati molto pericolosi, Soros in Austria per esempio non solo ottiene una propria università e l'ammissione alla cancelleria federale, bensì persino premiazioni, ovviamente al fine di nascondere il suo vero background e le reali intenzioni. Nel 2019 George Soros è stato insignito con il premio Schumpeter per il suo lavoro nel campo della scienza presso la Banca Nazionale Austriaca dal suo governatore di lunga data Ewald Novotny. Novotny e Soros si conoscevano già dalle riunioni segrete della Commissione trilaterale, un altro strumento per l'attuazione del nuovo ordine mondiale. Nello stesso anno, George Soros riceve l'onorificenza d'oro dell'Ant di Vienna da Michael Ludwig. Il premio gli è stato consegnato in occasione del trasferimento della sua università privata da Budapest a Vienna. Molte prove circostanziali indicano chiaramente che l'intera pandemia Covid e l'attuale guerra Russia-Ucraina sono anch'esse crisi deliberatamente indotte da questa setta del dominio mondiale. È quindi indispensabile che la comunità mondiale sappia con chi ha realmente a che fare, poiché questi strateghi globali si sono impossessati arbitrariamente delle leve del controllo del potere. È ora che la popolazione venga a conoscenza con chi reaziona l'alta politica, quali forze stanno lavorando in tutto il mondo per costruire il nuovo ordine mondiale e attraverso quali agenzie esercitano la loro influenza. L'abuso di potere nascosto e le connessioni segrete verranno alla luce attraverso ricerche, informatori, osservazioni e trasmissioni come questa in tutto il mondo, in tutti gli stati del mondo. Ciò incoraggerà sempre più i politici a porre fine a tali influenze. Questo a sua volta libererà la popolazione ignara dalla rete di questi soggiogatori di nazioni. Cari telespettatori, diffondendo le nostre trasmissioni di CLAT-TV su larga scala, queste macchinazioni disumane diventeranno note all'ampio pubblico. Grazie per il vostro aiuto.